Ciao sono Marco, in questo momento sono in discesa ma fino adesso sono andato in salita e devo dire che ho faticato moltissimo e certo è dura rimettere in sesto questo corpo che è stato per lungo tempo trascurato, non voglio dire che proprio l'ho trascurato eh, facendogli del male però di certo non ha fatto l'esercizio fisico che avrebbe dovuto fare e di fatto se non ti eserciti un giorno fai un gradino verso il basso il che comporta che per tornare a crescere devi farne due in salita questo è il consiglio che voglio darti tra i tanti di non mollare perché ogni passo che non fai oggi dovranno essere due domani per compensare quel che hai perso ma non è proprio questo l'argomento di questo video l'argomento reale è la comodità. Io potrei tranquillamente tornarmene comodissimamente a casa, mettermi sul divano e godermi magari anche un po' di televisione, tanto per dirne una cosa che non prediligo moltissimo. Però ho scelto di essere qui a godermi una sana scomodità. Sono scomodo in questo momento, sì, te lo dico sinceramente. Ho il fiadone, sto sudando e anche... Ho anche dei dolori del corpo che mi dicono, ma tornatene a casa chi te lo fa fare? Bene, potrei rassegnarmi osservando quelle persone che più o meno hanno la mia età e se ne stanno comodamente a casa dicendo non ho l'età, quindi chi me lo fa fare? Ecco, quest'atto di rassegnazione potrebbe essere associabile a una scusa comoda per non fare quello che sappiamo tutti che è giusto fare e sarà anche vero che forse la maggior parte delle persone della mia età si sono rassegnate e se ne stanno a casa comode a godersi una sana anzi una insana comodità però preferisco osservare quelle magari poche persone della mia età che oggi come in tantissimi altri giorni hanno fatto il loro esercizio fisico perché sanno esattamente che l'esercizio fisico serve ed è legata forte dentro di loro quella consapevolezza che ogni passo che non fai oggi saranno due che devi fare domani. Poi certo arriverà un giorno in cui ti potrai godere la tua sana comodità ma mi auguro che arrivi il più lontano possibile. Quindi non rassegnarti, non rassegnarti stare comodo, mettiti in una posizione di sana scomodità, fai quello che sai che dovrebbe essere fatto e stai cercando scuse per non farlo e muoviti, alza il culo dalla sedia o dal divano e datti da fare perché saranno tante le persone che sicuramente si sono già rassegnate allo stato di comodità, ma ce ne sono altrettante straordinarie che non si sono rassegnate e anche se sono meno e non sono altrettante possono essere, diciamo, il gruppo dei tuoi pari, le persone con cui puoi confrontarti e rapportarti e tutto questo ti porterà a crescere e a godere un domani di una sana forma fisica e anche mentale, perché tutto questo ti porterà a crescere anche mentalmente. Detto questo io continuo la mia passeggiata e ricomincio anche a correre, ho frenato un attimo per eh, placare la mia respirazione, per poterti dare un messaggio più rilassato non mi resta che salutarti con un abbraccio sperando di esserti saluti anche oggi come cerco di fare sempre ciao